Al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali negli ultimi anni ci siamo dedicati alla parte della cultura della mobilità, cioè dobbiamo far capire alle persone che il modello attuale di ipermobilità è problematico sia per la salute individuale, collettiva delle città, sia per il pianeta. Noi siamo entrati da qualche decennio in un modello di ipermobilità, ci muoviamo continuamente da un luogo all'altro e quindi emettiamo sempre più gas a serra e inquiniamo a livello locale con le cosiddette particelle sottili e altri inquinanti. Non era così qualche generazione fa, i nostri genitori i nostri nonni si muovevano in maniera più sostenibile. Quindi oggi manca veramente un tema di cultura, cioè la tecnologia c'è, per muoversi meglio, muoversi bene nel XXI secolo, dai motori elettrici all'idrogeno alla guida autonoma, quindi sembra che si stia andando avanti a passi spediti. Manca invece l'educazione alla mobilità, cioè manca il eh, modo per le persone, il recepire il modo di muoversi bene tra l'altro abbiamo anche delle cifre poco conosciute, abbiamo oggi 39,5 milioni di automobili in Italia, è la motorizzazione più alta del mondo dopo quella degli Stati Uniti e di qualche città-stato, quindi siamo veramente saturi di veicoli individuali. Ci sono delle soluzioni eh, diciamo, economiche e culturali che però si conoscono poco, dal car sharing al car pooling, naturalmente a un maggiore utilizzo del mezzo pubblico. Quindi se vogliamo continuare a muoverci di continuo, perché andiamo in vacanza da una parte, lavoriamo da parte, un'altra viviamo in un'altra ancora facciamo sport in un'altra qualità ancora dovremmo farlo inquinando meno. Inquinando meno è naturalmente anche riducendo il numero degli incidenti stradali perché è una cosa devastante, continuano a morire oltre 3.000 persone all'anno di incidenti stradali. Se guardiamo gli ultimi 40 anni più o meno un quinto degli italiani ha avuto un incidente, quindi è veramente una cosa brutta, terribile eh, dal punto di vista familiare, sociale, personale, psicologico e perfino economico perché si vanno a intasare i pronto soccorso. Cosa si deve fare per muoversi in meglio? Intanto la mobilità attiva cioè andare a piedi dove si può, usare di più la bicicletta e eh, utilizzare anche mezzi di trasporto pubblico facendo un mix tra i vari mezzi di trasporto. L'automobile quando non si può utilizzare altro naturalmente resta fondamentale, dobbiamo però usarla con razionalità eppure renderla meno inquinante. Cosa ci vuole per arrivare a questo? Ci vuole una polisi nazionale, forse anche europea della mobilità, perché in questo momento si sta procedendo in ordine sparso. Quindi non ci sono direttive dell'Europa, non ci sono direttive del governo, gli amministratori locali a volte cercano di eh, rendere più sostenibile la mobilità nelle loro città e sono lasciati soli ad affrontare le proteste. Quindi ci sono molte buone pratiche però, eh, alcune delle quali sono nelle slide, però non c'è un governo complessivo della mobilità. A questo dobbiamo arrivare per eh, realizzare quel, la rivoluzione green di cui tutti parlano. Eppure eh, la situazione non è sempre stata così, eh, c'è stato un periodo, in realtà neppure troppo lontano come potremmo credere, in cui gli italiani si muovevano eh, soprattutto per spostarsi nei eh, loro spostamenti quotidiani, soprattutto a piedi e in uh, bicicletta e queste immagini raccontano appunto quella storia che è una storia che inizia eh, sullo scorcio dell'Ottocento, sul finire dell'Ottocento, verso gli anni 70, 80 e l'Ottocento, quando la bicicletta fa la sua comparsa sulle strade eh, italiane. All'inizio è soprattutto un vezzo per i giovani del, dell'alta società, ma poi pian piano diviene per gli italiani lo strumento principale, sia a scopo ricreativo, che cosa significa? Nasce il Touring Club Ciclistico Italiano e inizia a organizzare, ad esempio, delle gite. Uh, mette a punto delle cartine per dire agli italiani quali sono i uh, percorsi da poter percorrere in bicicletta, mette a disposizione tutta una serie di uh, assistenze lungo uh, le strade. E quindi, e siamo uh, ormai all'inizio del Novecento, anche grazie all'attività del Touring Club Ciclistico Italiano, la bicicletta diviene un mezzo sempre più uh, diffuso. Non più a questo punto solamente a scopi eh, ricreativi ma anche a scopi eh, utilitari quindi gli italiani iniziano ad utilizzare la bicicletta per eh, spostarsi ad esempio negli spostamenti quotidiani per raggiungere il eh, luogo di eh, lavoro ma eh, è soprattutto eh, nel periodo tra le due guerre quindi siamo negli anni venti negli anni 30, che la bicicletta diviene per gli italiani il primo mezzo eh, il primo eh, strumento di trasporto individuale di eh, massa. Se si vedono le immagini di quegli anni si vede che la strada inizia ad essere eh, condivisa da più mezzi. Vediamo quindi persone a piedi, vediamo oh, le prime automobili, vediamo il trasporto pubblico, ma vediamo soprattutto tante biciclette. Eh, la bicicletta quindi è il mezzo principale che percorre le strade di quegli anni, eh, è il mezzo principale per spostarsi verso i luoghi di lavoro, ma anche per lavorare. Ci sono tutta una serie di eh, mestieri che vengono svolti in bicicletta e attraverso la eh, bicicletta. E sono questi anche gli anni in cui in Italia ad esempio si apre tutto un dibattito sulla costruzione di quelle che vengono chiamate le banchine ciclabili ma che altro non sono che eh, le nostre moderne piste ciclabili di cui appunto tanto si parla se ne comincia a parlare appunto in Italia negli anni eh, 20 e 30, ma come se ne parla? Se ne parla innanzitutto in ritardo rispetto ad altri paesi, ma soprattutto se ne parla eh, nell'ottica di una gerarchizzazione della strada, cioè nell'idea che esistano utenti forti e utenti deboli, e quindi inizia ad emergere anche nel momento in cui la bicicletta ancora domina le strade, Un'idea che la bicicletta sia in realtà un mezzo debole, un mezzo che può dare fastidio alle automobili e deve quindi essere messo da parte con una propria corsia, con una propria banchina. Si arriva quindi all'immediato secondo dopoguerra eh, in cui gli italiani hanno voglia di liberarsi del loro passato, del loro passato di eh, povertà, del loro passato di sacrificio e la bicicletta viene in qualche modo associata a quell'idea di povertà e di sacrificio ecco perché soprattutto per gli italiani eh, la transizione verso una motorizzazione inizia attraverso una motorizzazione innanzitutto a due ruote ad esempio da questa immagine si vede eh, che alle biciclette iniziano ad essere applicati i primi kit eh, a motore in questo caso si tratta di un uh, motore moschito che in realtà precede quella svolta che poi ci sarà con l'uscita della Vespa nel 1946 e poi della Lambretta nel 1947, che introdurranno sulle strade i eh, ciclomotori e che appunto rappresentano la transizione verso la motorizzazione di massa. Eppure ancora, almeno fino alla metà degli anni 50, le strade italiane, sia per scopi ricreativi che per scopi eh, quotidiani, saranno percorse soprattutto dalla bicicletta. È solamente con il miracolo economico e quindi con la comparsa eh, sulle strade, ad esempio, della eh, 600 della Fiat e poi della 500, con la nascita quindi della motorizzazione individuale di massa, che tutto questo modello basato sulla bicicletta scompare e che inizia, appunto, quel modello fortemente incentrato sull'automobile, che porta poi e, e che ha portato a tutti i problemi che ancora noi oggi eh, viviamo, appunto, di ipermobilità e di iperpresenza delle automobili sulle strade. Negli ultimi anni il Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e Cognitive ha cominciato a dedicare una crescente attenzione anche al tema dello sport da un punto di vista di approccio di ricerca scientifica in chiave eh, multidisciplinare e eh, in continuità con il lavoro anche avviato e presentato l'anno scorso sempre alla notte dei ricercatori sui luoghi della memoria dello sport cittadino quest'anno Abbiamo eh, deciso di presentare un primo case study dedicato al ciclismo eh, dal titolo appunto Pedalare nella storia il ciclismo a Siena tra eh, identità e legacy. Eh, perché eh, concentrarsi sulla memoria del, dello sport? Perché lo sport ovviamente, è tra in maniera piuttosto sintetica, tra le varie eh, accezioni che può avere in, in età contemporanea. Riveste sicuramente un valore di carattere eh, educativo e eh, formativo, a cui ovviamente si associa anche una accezione di matrice più eh, di eh, spettacolarizzazione e di intrattenimento. Ecco, negli ultimi tempi ci siamo resi conto che la parte educativa e formativa ha atteso a rimanere piuttosto eh, sullo sfondo e quindi privilegiare l'IC e TELUNC, cioè adesso e ora, piuttosto che a una, una visione di diacronica di più lungo periodo e soprattutto per le generazioni più giovani ci siamo resi conto che manca una memoria storica anche legata alle singole discipline che in maniera individuale o collettiva i ragazzi vanno a praticare nel loro tempo libero. Ecco, quindi credo possa essere importante restituire una memoria su come lo sport si è formato nel territorio in cui vivono e di cui sono in qualche modo protagonisti, come futuri cittadini, come contributo, come piccolo tassello, come mattone, per dare una consapevolezza al senso dello sport, al senso di identità con il territorio, ma soprattutto anche come senso di eh, contributo per una maggiore educazione, educazione civica. Eh, questo è eh, il, il motivo che ci ha spinto a, a iniziare una serie di eh, percorsi legati alle singole discipline sportive. Questo progetto tra l'altro rientra in un progetto di carattere regionale finanziato dalla regione Toscana, proprio dedicato ai luoghi della memoria dello sport cittadino che stiamo eh, iniziando a, a condurre e che appunto vede nel ciclismo il proprio, eh, il proprio modello di, di, di sviluppo eh, e, di, e di battesimo. Quindi eh, lo sport da questo punto di vista riveste una valenza importante perché finisce per essere un caleidoscopio attraverso cui analizzare gli aspetti più significativi da un punto di vista sociale, culturale e anche indirettamente politico-economico della società di cui è in qualche modo specchio e, e in qualche modo punto di riferimento. E quindi costruire un percorso legato alla, al ciclismo nel, nel territorio senese è piuttosto importante come primo step per ricollegarsi a quella grande tradizione storiografica che ha analizzato appunto la storia del ciclismo in Italia come un momento per ricostruire la storia sociale del, del paese attraverso il secolo lungo e il secolo, e il secolo breve. Mi sono occupata eh, di andare a ritracciare negli archivi, nei vari archivi fotografici le immagini di, di ciclismo sia ciclismo senese sia grande ciclismo in terra di siena come appunto il titolo della ricerca e ho scoperto che c'era una siena una lunga tradizione eh, ciclistica a partire eh, dalla appunto dalla menzana eh, che è in origine eh, era nata come dedita esclusivamente all'attività ginnastica ma che poi nel corso del tempo eh, diventata una polisportiva e ha raccolto eh, varie eh, attività sportive e anche appunto il ciclismo allora ci sono appunto delle immagini che riguardano gli anni venti se possiamo appunto scorrere le immagini e ci sono anche delle una tradizione nell'associazionismo nel, nell in particolare nell'associazione eh, della pubblica assistenza di Siena ma anche nelle contrade non, non ho potuto rintracciare ancora delle immagini ma eh, per esempio nella contrada del drago c'era una scuola sportiva Camporegio, Camporegio è la società della contrada del drago negli anni 50 nei primi anni 50 e poi siamo passati al, al grande ciclismo in terra di siena cioè i tanti arrivi come tappa eh, del giro d'italia quindi abbiamo trovato ritracciato delle foto d'epoca molto interessanti a mio parere che partono appunto dalla fine eh, degli anni 20 per arrivare a, addirittura al fino all'86 quando eh, sono appunto varie, varie tappe eh, che hanno avuto eh, l'arrivo a siena eh, significativo in particolare eh, a metà degli anni 50 eh, molti arrivi di corsa erano nella pista dello stadio del rastrello che era eh, una sede di, di varie attività sportive non solo appunto il calcio eh, poi ci sono stati anche dei, diciamo, dei legami molto importanti di grandi ciclisti come Bartali che eh, ha donato delle maglie alla chiesa di Santa Petronilla perché è noto che Bartali era molto, molto religioso e quindi è una testimonianza importante. E abbiamo trovato anche un segno di un ciclista, di un campione attuale, Vincenzo Nibari, che vinceva da allievo nel, negli anni nel 2000, da, da allievo appunto, una coppa eh, Mazzola Valli. E poi naturalmente c'è il fenomeno eh, importante che ha permesso di scoprire le cosiddette strade bianche quindi il fenomeno dell'eroica che è ciclo nasce come ciclo turistica che ha avuto una, una grande diffusione e un grande successo di pubblico e di partecipanti e da lì poi è scaturita eh, quella grande corsa che originariamente si è chiamata Montepaschi Eroica e che nel, nel corso di qualche anno è passata all'organizzazione di RCS Sport per diventare una grande classica, una, una della la prima, forse, la prima classica di primavera, e nel corso di pochi anni, di una decina di anni, si è affermata a tal punto da essere poi inserita nel circuito UCI del World Tour, quindi nel top delle, delle corse del circuito dell'unione ciclistica internazionale. E questa, queste strade bianche che si svolgono annualmente, è ormai un appuntamento annuale molto importante, dal da 2015 partecipano anche eh, le, le ragazze, quindi c'è una corsa la mattina delle ragazze, delle professioniste, no, delle professioniste, delle... Eh, Appartenenti al circuito anch'esso del World Tour femminile. Quindi eh, l'impatto del, del ciclismo, da, appunto da quello pionieristico a quello ormai altamente professionale e specialistico eh, su Siena è molto importante. E questo si collega anche al, al significato del, dell'uso della bici, non soltanto per attività sportiva a alto livello ma anche come pratica eh, che ha degli aspetti di... molto positivi e proprio per significare tutto questo eh, abbiamo avuto un contributo da parte del, dello giornalista e scrittore che è veramente un, un poeta del ciclismo che ha appunto ci ha inviato una, un, un suo contributo in cui spiega che cosa è per lui la, la bici. Marco Pastonesi.